Allora, innanzitutto vorrei farvi fare un applauso Brumancini, carino portato a tutti i giorni. Soprattutto sono anni che ci conosciamo, sono anni che quando ci vediamo a Roma, no, ci siamo portati a Roma, che dico? Quindi, niente, era il momento di ritornare.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 pochi giorni fa era all'ospedale eppure la brava Leone è qua quindi un applauso ah. speciale <ride> ma forse la si doveva però io lo dico perché è è sì, eh, fantastica allora abbiamo scelto con, eh, con Maria Luisa di aprire questo incontro che sarà bello all'insegna dell'arte, no, della, dell della fratellanza dell'amicizia con una persona giovanissima che è una allieva di Maria Luisa, come ti chiami? Già Sabatini che io già conoscevo in foto e da quanto tempo suona il violino? E La musica per te che cos'è? L'amore, la vita, tutto? Bene, noi siamo con lei perché viviamo l'arte.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 Sì, no, Bene, io farei ancora un grande applauso a Giorgio. brava presente e sicuramente Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. e Grazie. Grazie questo nome che a me piace perché è sono di... 44 448 tutto nasce praticamente quando io ho di lavorare scrivevo poesie all'età giovanile poi il lavoro mi ha preso infatti c'è una cosa che non dico che ve ne racconto è quando sono, sono liberato dal lavoro e detto ma che faccio? Cavrò a me, non ancora da fare mm. prendo il mio hobby però ho capito che io da solo non andavo da nessuna parte, l'arte già è difficile di questa, poi voglio fare l'artista io, non so nessuno. Quindi mi sono messo in giro e ho trovato Mica d'Alzara Roberta Palizza che non c'è, Emanuela Di Serra, tutte donne di un'altezza eh, no, non lo so più dopo dopo l'hai trovato è... perché lei stava verso il circeo certo. quindi il piano piano certo. lo vedevo dal circeo delle origini si orizzino, vede orizzino. Sì, sì. Orizzino. Cioè, 15, sì, anni fa, 15 anni fa, 15 anni fa. fa. prima che <ride> dovessi l'incidente automobilistico quando era un incidente? 2001 quindi addirittura preincidente automobilistico io pure ero conosciuta da tanto tempo e eh Allora, esatto, da solo, compagno, da solo, non solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da tutti gli amici, siamo arrivati a questo punto ah. a questo punto un obiettivo, abbiamo un obiettivo, lo dico subito, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da anni da solo, da e abbiamo fatto uh, l'anno scorso un tentativo di uh, accedere a 2.000, mm -hmm. così senza... Mm -hmm. Si non mm -hmm. si poteva, perché abbiamo via 1.400 euro. Siamo praticamente su 10.000 associazioni della 1.700, la, la, la 1.000. È una cosa enorme perché non proviamo a dare altri? fino ad adesso tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto con i soldi tuoi due, i soldi miei due, i soldi tuoi due, ognuno autotassato per quello che ha sì, fatto, sì. non abbiamo distribuito una lira e non abbiamo preso una lira, non abbiamo preso una lira a nessuno, nella delle associazioni, nella di Stato, nell'azienda, nessuno da nessuno Però adesso hanno creato il registro unico nazionale, si chiama il RUMTUS. Sembra sì, la parolaccia, eh, lo il so, registro <ride> unico nazionale. Grazie. E quindi eh, bisogna fare in modo che l'associazione acceda a questo, mm. abbiamo tutte le carte regole, certo. allora ci vuole qualcuno che prenda in mano anche la volontà di proseguire. Perché io voglio, voglio in modo che l'associazione non finisca, né l'associazione in 8 milioni, né tutti quelle che sono iniziati in tutti quanti qua, qua organizzati, tirate fuori qualche idea, ditemi a chi dobbiamo affidare queste entità, queste realtà, in modo che poi eh, possiamo continuare il essere amici insieme, costruire insieme, però avendo pure la possibilità di una sponda economica che ci viene dalla 5 per mito, perché una no, volta che è stata denuncia, gli è Qui da oggi in poi, con il tuo permesso, diventerà la casa della cultura della nostra associazione, e ci sarà la piccola intrenia dove tutti coloro, ah, anche qui si sono anche testi che poi non Io ho già tantissimi testi, anche i diarri, ma non basta, non basta, non basta, non basta, non basta, non la non basta, non basta, non basta, non non Bene. E adesso vogliamo giocare un po'? Giochiamo qua. un po'? Vediamo eh, un po' sono i sui lucidori che eh devono E' certo. Fare cose, Come si no? gioca? Come si gioca? Sì. Quattro. Tre o Sono tante. Recitazione e giornali. E giornali, Sono quattro. Sì. Quindi sono quattro e da quale vogliamo iniziare? Comincio da... Artigrani. La... Sì. Sì. Perché sì. le faccio il mio cambio No, no, che capo <ride> Che bella capra, vieni. <ride> allora io farei subito un applauso a Milena che ci già... <ride> ha preso la giornata ancora più bella con questi quadri. E... Milena è meravigliosa, fa delle cose bellissime. E... Vieni, vieni a raccontare anche tu quello The che fai. Sì, vieni, sì, vieni. <ride> va bene assolutamente meritatissimo ci mm. stai? no no nel mancoletto ancora sì, son sì. no no ma non era è, è la... va bene? così? Sì, bellissimo okay. siete bellissimi sì. allora ti devo raccontarti Beh, io ti conosco però c'è qualche. Allora, Qualche ragazzo che ha ricevuto il quinto premio per l'artegrazia. Allora ecco, con la ragazza creato, questa qui. Un ah, che qui... Sì. Allora, <ride> Mazza, che bello! È <ride> la mia nausica. Ecco, per esempio, magari raccontaci un po' di questa nausica bellissima. Sì, ti racconto. E Nausica è, sì. è, sì. sì. ragazza... è nata, una ragazza che è nata dai miei sogni. E una ragazza putica, infatti la poesia è ispirata, poi è stata sulla poesia, oltre sulla sì. poesia, ha avuto anche il premio di poesia sì. di voi, due, sì. <ride> due sì. premi, devi sperare sì. Che devo dire? Della, della, della, dell ah, delle artigrafiche. Per ora sono ah, le artigrafiche. È una ragazza dei tempi antichi, insomma, de, de la, la sua, nonostante la sua nudità. Questa si sente riservata, sente i denti delicati, una grazia coinvolgente, una passione nome discende dal greco che, chiama, che si richiama la memoria della figlia di Pacino, Conosciuta da Ulisse, Ulisse quindi è stato un grande amore di Ulisse, il nostro Ulisse, un grande pubblico, Non so perché guardi l'uomo. Eh? Non lo so, vedo un Ulisse! vabbè, ah sta un reso l'isola, ma sì, è un ma se è un e quindi la capacità di rigenerarsi è un reso l'isola scopre un pochino drammatico nonostante non ciò che sei riservata nella sua purezza, nella sua eterea eterea, perché un'altra Aristotele presumeva che l'etere fosse terra un afferrato cosmo del luogo capo di campo in opposizione alla terra al luogo di trasformazioni di metà in quindi lei sta nel vive in uno status c è, c è. deato ne ho venuto lottata da tutti i mondo vabbè questo è come una mia una mia come devo dire la fanciulla eteria perché ha gli occhi giusti e quindi è un'etica nel mondo dell'interiore con una fotografia istantanea per me è stata giusta una fotografia istantanea un dipinto di un frammento della mia vita e che vuoi bravo bravo sono grado, no, un frammento <ride> i giudici hanno visto qualcosa non credo che mi davano il premio questo Scusa. beh hanno visto la tua arte che direi che non è cosa da poco eh. <ride> quindi il un sogno questo è un sogno un inconscio che grida dolore stanchezza e poi pausa ma che tende ad ignorare quell'entusiasmo e quel credo ok ma per niente <ride> beh io invece oh, okay. ah c'è la telecamera ok? invece Va Milena bene. ti volevo chiedere okay. tu hai creato tantissime creature meravigliose no? sono sì, tantissime sì, eh, tu parlavi di sogno queste idee ti vengono in qualche modo dal mondo dei sogni come com nasce il tuo quadro? guarda è molto difficile perché non solo sono i sogni secondo me è vivere il vissuto che ho avuto da bambina, è sempre tornare indietro, da bambina ho un'infanzia spettacolare, ricca di arte, ricca di pittura, che mi hanno insegnato a dipingere davvero, andavo su Uderi Greci per il lago d'Averno, tutto il da ponte, insomma io ho vissuto l'aria che tu sei una figlia d'arte, no? Eh, quindi ho respirato figlia lepote, vabbè, da... poi ci sta tutto un crescente, pure lo status petrarchesco, eh. sto crescendo pure da Petrarca, perché ho saputo di Petrarca, eh, Le donne di Bozzoli erano, erano molto scusate da, amate dal Petrarca. Ah, avete, da... avete aperto? Scusate, avete aperto? Sì, okay ma la finestra giù no, eh? vabbè, io devo congelare, benissimo ogni evento, cioè gli amanti delle, della, dello spiffero no. beh, quindi, eh, no, perché mi, veramente mi affascina questo mondo tuo, onirico che veramente si capisce che viene da un tuo interiore il, il, il, ricco vissuto da bambina, ah, sì. cioè casa proprio da artisti lo zio Tommaso, un grande pittore, un grande scienziato mio zio lavorava lavora, l'arte lavora, scopre lavora. la, la, la scienziata e l'artista no no perché io ho avuto l'educazione l'educazione è veramente importante un povero sfortunato un ragazzo che vive diventerà un delinquente se frequenti i delinquenti così io ho avuto un'infanzia bellissima con <coughs> gli esempi di mia madre una grande scrittrice una grande dramaturgo la grande donna che gli hanno fatto una piazza a Porsone, eh, gli hanno sì. dedicato un monumento a mia madre. Perché gliel'hanno trovato? Perché le... eh, Esatto, Ma, esatto, sono ragione, sei forte, c'è la città. Esattamente. <ride> no, esattamente <ride> guarda Milena, io conosco tanti figli d'arte, non tutti, insomma, hanno eh, trovato però. la loro strada. Eh, siamo Quindi siamo tu hai una cifra assolutamente particolare che.. L'ho trovata perché ho amato proprio queste persone che mi hanno a Bettina, zio Tommaso, mia madre, mio padre che un grande, mio padre un grande intenditore d'arte, comprava tutto, mio padre, gli artisti di Pozzoli ci abbiamo una diria proprio, aiutava tutti, è una cosa pazzesca mio padre con l'arte. Eh, vedi che la e sempre. <ride> ha fatto bene, bene a molti artisti, tutti lo conoscono Pozzoli infatti hanno scritto di mio padre, nel libro merivo del mondo hanno fatto, tanto hanno scritto di mio padre. Creato ha creato i orinetti, ha la, creato l'aeronautica e eh, Insomma non è da poco. <ride> <simmatica> Iniziamo le danze. Iniziamo le danze di questo premio 8 milioni che, che appunto io ti chiedevo quanto tempo ha salvato, <ride> perché sto anche un cimelio tu, che poi. 8 milioni è nato 11 anni fa, abbiamo fatto l'undicesima edizione, questo qua è il campanile della prima premiazione. Quando incominciamo lo dedichiamo a un mischitano, eh, Agostino Lauro, che è stato proprio il... Ha deciso all'epoca eh, di sponsorizzarlo e quindi di eh, dedicarlo al padre. Lui aveva fatto la... la sponsorizzazione consisteva nel fatto che lui pagava 5.000 copie del libro. Quindi ne abbiamo stampate 5.000 copie, ma non solo, non le abbiamo messe in gratuita lettura, non ne le abbiamo neanche uno, non abbiamo fatto mai nessun tipo di sponsorizzazione di questo gruppo in gratuita lettura su tutti i navigi, la flotta trattava in navigazione mediterranei 8 milioni di video 8 ah, milioni eh, di video eh, ecco no, come ecco che ah, bello. bello adesso abbiamo fatto 11 anni, anni adesso prendiamo il 12esimo eh. anno ci vuole qualche volontario che venga con me vi eh, faccio vedere come può continuare questa storia vedete, ho abbracciato l'idea questo è il cappellino che... adesso questo cappellino noi premeremo quindi nell'undicesima inizio bene, quindi ci sarà una specie di investitura di ognuno col cappellino noi abbiamo fatto questa, questa proposta io sono stato ben dietro di raccontarvi l'associazione come dicevo è legalmente costituita quindi si può organizzare fino ad oggi non abbiamo mai tutti incastrato una lira di tesseramento no? però se noi facciamo un tesseramento anche lì, in modo che abbiamo, tutti quanti il diritto di voto, creiamo l'assemblea, facciamo tutti quegli organi, l'ho fatto sempre, io certo. ho fatto il padrone, senza problemi, comunque numero autorizzato, numero autorizzato che lo facevo per, per tutti noi, però se lo, lo strutturiamo in una maniera diciamo, legale e organizzata in maniera giusta, possiamo continuare in questo modo. Penso che ci saranno tutti noi, eh. poi troveremo il modo per verificare come proseguire, ma questo è il problema. Eh, diciamo, eh di... La volontà di tutti credo che sia appunto di collaborare. Abbiamo, abbiamo, di... abbiamo Angela che è vicepresidente, eh, eh, sì. ci cioè, se sei tu che fai parte del consiglio direttivo, però tu sei, fai parte del consiglio direttivo perché io senza di ho detto facciamo il consiglio direttivo, arriva tutto. No, no, perché se parlo, se parlo, che parlo, se questo se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se di se non è per acquisire un numero maggiore di adesioni, qualsiasi cosa se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, io parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, se parlo, che continui Io vado davvero tanto 80, quindi ho ancora... Non ci crede nessuno, no, però, eh. non ci crede nessuno che vado no, no. un peccato, sento sì. che poi, a un certo punto, non è il mio piacere. Sì. Ma guarda, sicuramente io per quanto mi riguarda insomma metto a disposizione tutto quello che posso sì. e credo tutti voi. Bene, e adesso vogliamo giocare un po'. Un po'. Giochiamo un po'. Eh. di dati classificati Veneto. Eh, no, voglio che Veneto so che ha deciso sì, di premiare però... di sì, Lo fattimo. puoi farlo no, subito? Dopo, no? no, prima una premessa. Un sì. applauso sì. per il presidente Bruno Mancini è stato sì. piaciuto. Un applauso. per la padrona di casa perché ci ha ospitato. Sì. Di passare alla prima lezione più emozionata perché la mia rivista ha 52 anni d'arte, quindi mi lacrimano gli occhi a vedere tanta bravura, sì. e lui a dire le copertine di Manzur dei Kiri come streamone che si mm. fai concorrenza perché, perché si perché? vede che hai la mano, ma soprattutto il cuore, è la, più che è la, è la, è la mano. Che la mano può essere una brava pittrice grafica. Il cuore significa l'artista, perché gli artisti gente pazza se tu gli dici bravo si incazzano perché l'artista capisce il signor dice per complimento alla sviolinata che l'artista è il primo critico di Sirmaglia e l'orello che dice bravo allora questa serata il primo premiato è il presidente Bruno Mancini al di fuori della concorrenza perché la fondazione La Sfonda che io dedico che viene dall'accademia 50 anni di attività stiamo preparando il Quarantissimo Premio Fontale di Roma non diamo targhette diamo sculture tra i premiati del prossimo forse si farà l'aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio in una sala prestigiosa comunque abbiamo sempre fatto Aula Magna Vaticano, Il Torcedo così tra i premiati del prossimo anno c'è una persona che forse lo riuscirà. Si chiama... Bruno e Bruno. Nel nostro discorso Sai la parola io è abolita. O diventa subito noi, facciamo gruppo e allora ci vogliamo bene. Quella è la cura tu. tu. Eh, sì. Noi siamo in grado di stravolgere di nuovo tutte le città mm. del mondo in particolare Roma, che ora è la capitale perché ci siamo fortunati a viversi per ci hanno lasciato e due parole magiche a cui si aggiunge una prego, arte, ah, cultura e il discorso di disabilità, di, di fare del bene a chi ha bisogno senza che lo chiede che le nostre mamme ci hanno insegnato durante la guerra della fame c'era chi aveva tre mele una la regalava a chi non ce l'aveva senza che gliela chiedesse eh. queste erano le mani vere mm -hmm. grazie donne per quello che ci avete insegnato mm. la premiazione Beh. mettiamo a disposizione simpaticamente una serie di un artista romano la rivista e un libretto di parole frasi romanesche però le voglio un altro applauso, bellissimo, quella nostra. Grazie, sì. non la sapete. Prima di iniziare però la parola di casa anche a lei abbiamo una serie di Roma. Grazie un grande crudo che è assente però un applauso applausi applausi applausi applausi con il nostro impegno sì. con il nostro impegno sempre praticamente, la tua funzione. la parola io è abolita e la parola è noi no, no, è noi come allegazione di gruppo bravo ci siamo. ci siamo tutti per questo grazie inaspettato Però mi fai una foto? inaspettato non posso, non una io sono veramente emozionata perché è tutto inaspettato quello. È un discorso complessivo comodativo di tutto, poco, pubblichiamo il il prossimo prossimo numero. tutto. E la rivista Prossima donna simpaticamente al costo di un sorriso due pagine veramente. sulla rivista La Sponda grazie grazie però se no, no, ci, sono ci sei riuscita, grazie contenta, che fai? Questo, questo, sono... ah, questo è, un il un no, questo è il nuovo, non lo conosci? questo è un dipinto questa settimana proprio perché parla di fuoco tutte cose nuove di non so se lo vedi. però devo dire che qui c'è qualcosa di molto prezioso, un papino, abbiamo premiato grazie al Presidente Bellini, e Mancini, ma qui c'è un premio molto importante che viene dall'Egitto. Mi dispiace mm -hmm. che la Presidente Manal Serri non è potuta venire e i suoi saluti per motivi di lavoro, perché lei spesso deve andare in Egitto, quindi non può dire mi prendo un giorno altro di lavoro non gliel'hanno concesso. E anche la eh, il il vicepresidente è vicepresidente de Lucco, che ho saluto ehm, e sono molto grata per il suo impegno di eh, un anno di lavoro con Chiara, con questa casa di cultura che ha fatto conoscere altri artisti, e perché non sta bene e ha un marito all'ospedale. Lei deve fare le veci dei, dei figli. Quindi porto anche i suoi saluti. L'associazione la, ehm, internazionale si chiama igtat Peace, di cui faccio parte del direttivo, quindi rappresento anche l'IGTAT. E, e, e sono orgoglio, orgogliosa di fare anche una foto insieme a Duomo Mancini perché la presidente Manal Serri, insieme alle autorità egiziane scriverà un articolo, anche in Egitto, di questa premiazione. Giù <ride> mi <ride> sono venuto qua per venuto molto importante! Ecco, questo qui, Presidente, è eh, un papiro, mamma è, è molto importante questo incontro, si doveva farlo anche in Egitto, è stata fatta in Egitto questa premiazione. Eh? Quindi posso leggere eh, no. Allora, certificato di apprezzamento. L'Associazione Lino, Cusur, l'Accademia di Creatività, la Fondazione Ibet Artiste, il canale televisivo del Turismo A, Ciof Egit, hanno il piacere di lasciare questo certificato che rende testimonianza della nostra sincera gratitudine al eh, presidente dottor Bruno Mancini. Per la sua carriera e la sua collaborazione con la comunità egiziana e comunità araba. È stato presentato anche all'ambasciata eh, qui a Roma, l'ambasciata egiziana. Io per motivi di, di familiari non so potuto stare. E oggi eh, questo premio così ambito molto prezioso per la comunità egiziana, perché Manasserri è una grande operatrice internazionale dell'Egitto, e scriverà questo articolo. Um, cosa possiamo dire, Presidente? Posso che... solamente ringraziare e dire che eh, non ne sapevo niente. <ride> <ride> <ride> senza parole non so neanche come parlare di discorsetto, sai, sono bene un regitto per guardare che io sto facendo le cose degli altri. Non ce l'ho sul discorso da prato, poi non so neanche parlare, sono uno scrittore, non sono un parlatore. Eh, grazie. È un piacere. È un piacere collaborare con il presidente Mancini, ma allo stesso studento... tempo con tutti i vari presidenti, Raffu, eh, Cecilia Salagius di Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Anasserri, Serri, Egitto, eh, Perù, ehm, Aide Gutierrez, e, quindi col, eh, col presidente alla sponda ci abbiamo qui l'onore della Grande Roma, eh, Benito, il dottor Benito Corradini.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 allora il quarto peggio è Elisabetta Pettolato ah, Elisabetta Pettolato Il terzo peggio è di Angela Maria Di Beli! Oh, grazie grazie, grazie. grazie. Aspetta ti faccio la papà, questo Angela Maria di Berry. Ah, Angela? No, Ah, guarda. un allora, su, ha vinto questo premio eh, per eh, che poesia? Per la che recitazione di che cosa? È una poesia di Bruno Mancini. Lui e le donne. È vero, perché questo rapporto con Bruno Mancini il 5 novembre È nonno. Mi piacere è collaborare certo. con il presidente Bruno Mancini, ma allo stesso tempo... Mm. Con tutti i vari presidenti, tra eh, cui Cecilia Salagius di Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Anna Serri, Egitto, eh, Perù, eh, Aide Gutierrez. E quindi, col, eh, col presidente alla sponda ci abbiamo qui l'onore della grande Roma, il, Benito, il dottor Benito Corradini, che io lo considero come un fratello maggiore.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 Questo che è bello di oggi è la sua. Viva la sua. Viva la sua. Viva la sua. Viva la sua. Viva la sua. che è importante il presidente Bruno Mancini Viva la sua. Viva la sua. Viva un sua. del mondo alla cultura è stato premiato a Viareggio grazie alla conoscenza che ho avuto tramite il nostro carissimo, grande, e illustre eh, scrittore, eh, Mauro Montacchiesi. <ride> <ride> Come primo documento mi hanno detto di portarlo a tutte le eh, biblioteche, perché ha un valore storico che avrà importanza nel tempo.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 Poi c'è la storia di Pozzuoli, della famiglia Petrarca, perché è un mm -hmm. Poi ci sono uh, grandi eh, personaggi come la nostra cara amica eh, l Luciana mm -hmm. Caffece, eh, mm -hmm. Rita Petrarca, la famiglia Petrarca. Perché? Perché questa è un'importanza storica. Il bene non va dimenticato. Oggi mm -hmm. più che mai l'amore deve trionfare devono fare sia nei cuori piccoli ma anche nei grandi e chi non comprende cos'è l'amore bisogna farglielo comprendere guarda, guarda. <ride> quindi questo libro, anche se ci sarà qualche imperfezione, qualche errore, eh, pazienza ma il contenuto vale, vale la parola quindi c'è anche Lucia Fusco, ci sono tutti i grandi artisti e io la voglio donare alla Cultura sì. la nostra grande amica grazie, grazie Chiara Pomodi. Poi c'è anche Flora eh, Lucco e eh, tanti, tanti artisti. Luciana Capice che con le sue poesie, col suo amore personale sì. della sua vita. Quindi, grandi protagonisti, ecco, del grandi Io ci sono, per caso. Sì, c'è sempre la Famiglia Vedrà. <ride> certo ho detto la famiglia Petrarca, perché la famiglia Petrarca è importante per la cultura inglese. è una storia che riguarda anche il secolo scorso quindi da non dimenticare la famiglia Petrarca iniziata sì, anche vita oh, ne ha fatto eh, te recensione te la recensione e ha descritto tutta la sua famiglia anche la nostra amata Elena Elena Petrarca, Elena Petrarca, Elena Petrarca so. e il papà tutti eh, i nuovi eh. e poi ah, vabbè, non dimentichiamo i grandi artisti <ride> Merola, eh, Sergio Bruni Un saluto da Luciano Sommari. Con... Da ah, Luciano, Luciano Sommari Somma. mi ha fatto anche la prefazione ed è un pro grande protagonista della, della cultura napoletana. Ecco quindi, io sono di entusiasta di aver raccolto i napoletani. quelli che hanno andato a Napoli e mi hanno detto: Sono avuto otto mesi di lavoro.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 perché una parte una parte del, del suo, dei suo sangue è napoletano anche se veneto. il cognome è veneto ha detto sempre lorina. Grazie Prego, prego. <ride> <Sì>. <ride> è venuta a trovare la cercella, abbiamo sì, parlato di poesia, di scrittura, sì. di mare bellissimo sì. Come me e Manuela, mio amico, sì. <ride> è sempre qui vicino a noi è una grande, per è, no, eh, mi, eh, mi conforta secondo Breno mm. è che innanzitutto un grandissimo amico un grandissimo attore un grandissimo giornalista un drammaturgo, un regista grazie che altro sei? E niente, prossimamente dovrà prossima. uscire il, questo viaggio introduttivo nella terra dei faraoni dal titolo Cleopatra mm. la schiava dei romani e quindi sostenere sostenere certamente ah, ah, ah, ah, cioè, okay. okay. oh, anche bravo. perché l'editore eh, Bonferraro editore dell'isola siciliana di Barra Franca quindi praticamente ok perché ho cambiato ho dovuto cambiare appunto l'editore perché eh, ho scritto tre libri su Roma che ha pure il nostro presidente Mattarella eh, Trastiberi, Intrastevere, il mondo dell'oltretomba e poi ci stiberim umbilicus urbis rome e ci stiberim il potere e l'ambizione con la prefazione dell'ultimo discendente di Gian Lorenzo Bernini, Fabiano mm -hmm. torti Bernini. Mm -hmm. E adesso mm -hmm. sto mm -hmm. in attesa dell'uscita di questo mio, ultimo, mio libro, insomma, non è ultimo perché già io ci impiego 4 anni mm -hmm. per mm -hmm. scriverli e già ho iniziato tre anni fa un, uh, un libro su Paolina Borghese Bonaparte. Bravo! Anche eh, eh, eh, il benito credo che tu voglia premiare. Ah, è qui che fa. grande, <ride> grazie. grazie. Mm. Sì, sì, sì. il premio lo do io ma glielo diamo tutti insieme un sì. applauso sì, sì. Allora, facciamo una foto con oh, Bruno va bene con lui ha questo fiocco a E dunque adesso che facciamo? Adesso facciamo, che sì, facciamo? Sì. possiamo anche estrarre. No, no, adesso mm. abbiamo qui di nuovo no? Non avevo ancora visto niente. Abbiamo il premio di giornalismo. Primo premio di giornalismo. Secondo premio di giornalismo. Terzo premio di giornalismo. Quarto premio di giornalismo e quinto premio di giornalismo, io faccio, faccio subito una rapida carrellata. Quinto premio e quarto premio di giornalismo, l'ha vinto Luciana Caprese. Eh, grazie, grazie. Mano, perché c'è serato ufficiale e il mio modo pure, come dire, di soddisfazione di conoscerla da vicino ma è... anche se ci siamo Qua come telecomaticamente... dire, la... sì. lei non riesco a dirmi che non mi ha va vediamo beh, del spietro, tu, guarda, del guarda, tu. Vabbè, ma come vabbè, serato vabbè, ufficiale ho voluto presenziare, sì, come dire, un po' elegante bravissimo, giustamente bravissima insomma, sono, contenta. sono una, contenta una, una, una lunga consuetudine di iscritti eh, di partecipazione al premio eccetera. Quindi questo è il quinto premio del cioè, sì. giornalismo e questo è il quarto premio. Quindi, grazie. Adesso lei eh, ci spiegherà un po' come fa parte okay. della nostra associazione. Okay, e io facendo il focus, di, io facendo il focus della di questa serata vorrei dire che ormai l'associazione di La Ischia presieduta dal presidente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 oltre vent'anni fa insomma, era già stasera da essere parte di lui, alla mia famiglia che mi hanno sempre insomma, accompagnato dove sono andata e quindi la cultura, come diciamo, greca il mondo e la città di Napoli come dire dà quelli, eh, quella voglia pure di andare a trovare i napoletani, la città, la sua arte, la sua cultura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 quindi manteniamo questo prezzo tutti quanti insieme per la cultura di grazie, bello. grazie a tutti quanti. a voi okay. e vorrei ringraziare la bellissima Chiara Pavoni, sempre gentilissima e ospitale e molto professionale qua al Studio 4 grazie, grazie di cuore a tutti voi grazie grazie grazie un terzo premio che non vi dico chi l'ha ricevuto perché, eh, ricevuto perché eh, vediamo dopo ma c'è anche un secondo premio Angela Maria Fimpe ah, comunque io vi ringrazio mi ringrazio la giuria ma io eh, devo dirvi anche questo tramite Pasquale Esposito e il sindaco Il Bosco Trecasei vi invitano a Bosco Tre Case il 27 gennaio. Tutti qui presenti, siete invitati, se potete venire, Grazie. perché ci sarà la presentazione del, dell'antologia Nambo L'Umbelico del Mondo. Quindi siete tutti invitati, posso mettersi in contatto col gruppo oppure di WhatsApp L'Umbelico del Mondo, anche con me, e quindi siete benvenuti, perché daremo onorificenza alla DILA e ci sarà anche eh, l'editore che fa parte della DILA, che è di legge e del, del Santoro, anche lui non l'ha fatto scappare, oltre due appartiene alla DILA. Quindi questo libro è dedicato anche a lei e alla DILA perché siamo parte della campagna e di Napoli. Il primo è il terzo premio, Mauro Paolo, tacchini. Oh guarda, guarda un po'. No, no, sempre per la mia volta, <ride> diciamo sempre. Ah, pure per la prima volta. Eh, sì. No. sì. Cioè, Questa sera, una bella serata per gli incontri. Sì. Era eh, per almeno 15, eh. 15 eh. anni che ci vuole Sì, esatto. <ride> <E mi devo ride> 15 anni ci <ride> <ride> che ci <mi> vuole. <ride> Ecco, Sì, no, proprio su. Sì, sì, ma non c'è. Nelle sì. fotografie in silenzio non si sente, non parlare. Parla alle immagini. Allora, ecco. Dici un po' della tua arte, del, delle tue iniziative, eh sì. parlaci un po' di te, perché noi siamo tutti, tutti curiosi di sapere sì. le cose giuste. Va bene, quindi. quindi eh, non è ferito. Allora, cioè, questo qui, questo è il premio: sì. il giornalismo, questo qui è il terzo premio. Per sì, sì, il premio sì, perché sì. hai scritto un articolo che eh, ha avuto e questo prende il titolo del titolo del della categoria. titolo grazie cioè, titolo del grazie del titolo grazie a te titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo di titolo del Allora, del prima di iniziare un po' un excursus del titolo del titolo del titolo del titolo del titolo del l'ho iniziata nel 2011, io ho iniziato a, a scrivere prima nel 2007 perché una volta tornando da Dito di Camaiore ho fatto soltanto poesie e saggistica varia ma non questo tipo, non questo tipo critico allora tornando dalla premiazione sul treno eh, è salito insieme almeno un signore che era stato premiato per la prima e unica volta ho visto la mia e questo signore mi fa senti ma adesso che stiamo da soli, mi dici come fai? Da dove copi? <ride> sono veramente rimasto un po' basito. Allora, se no che okay, io ho detto, ma stai scherzando. Quando sono tornato a casa, sono andato sul web per vedere chi era questo signore. E di questo signore c'era soltanto una decina di poesie, non è che ci fossero critiche, libri, cose varie. Allora, allora... mi sono messo a dire, ho fatto una critica di circa 10 pagine, 9-10 no? pagine, dieci. e gliel'ho mandata. Al telefono mancava poco e si è a piangere mm. perché che avevo detto, cioè questo è un insulto, però lo devo ringraziare perché mi ha fatto scoprire di avere una capacità che neanche pensavo di avere, cioè quella della critica. E quindi, diciamo, io da lì poi ho cominciato anche a fare le critiche. Però, tornando un attimino indietro. dietro, quindi all'incipit di, di questa che è la mia avventura, ho iniziato a scrivere poesie per puro caso nell'agosto del 2007. Quando nel gennaio del 2008, quando avevo detto ho pubblicato il mio primo libro di poesie dal titolo Quando l'anima parla. La prefazione di quel libro me la sono fatta da solo, anche perché all'epoca non conoscevo nessuno, non sapevo neanche come funzionasse. E sì, non, proprio non lo sapevo, ero un neofito. Quindi, inizio questa prefazione con un aforisma di quinto eh, Orazio Flacco: Out in sight, Homo out versus facit Cioè, l'uomo o impazzisce a scrivere essi. E poi proseguendo della prefazione io ho auspicato di incontrare in quel mio nuovo percorso dell'epoca altre persone con le quali condividere appunto la cultura sentimenti, emozioni, tutte queste cose qui e devo dire che alla fine forse non so Sì. c'è di che emozionarsi e eh, allora prima di lasciarmi, eh, se Santina mi aiuta sì. volevo leggervi due poesie e eh, anche tu se vuoi volevo leggervi due poesie eh, la prima non vi dico chi è, cosa dirò è un auguro di rinascita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 Nonostante il primo freddo, nonostante ogni dolore che ti stringe il petto, che ti toglie il fiato e le parole. Rinascere, perché è l'unica alternativa, da passire lentamente. Rinascere, perché non ti basta più sopravvivere.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 Quell'arte tua, solo e per sempre tua Che ti contraddistingue Che ti colloca In questo tuo essere che ti rende Immortale Donna, amati E trasforma il dolore che sei madre, figlia, sorella, amica, amante, sposa, sono. che ha scritto Michele Zanarella. Alla finestra dove siamo, le parole hanno smesso di cercare un senso, il fatto è che il buio è in agguato. Nessuno vorrebbe ascoltare una fine improvvisa. Il fiore di loto non fiorirà più.